Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Show a caso Non badate alle sbarre che mi circondano Sto trasmettendo da San Vittore perché ho avuto qualche piccolo inconveniente con il content ID di YouTube Ma non vi preoccupate, i miei avvocati ci stanno già lavorando E poi comunque è meglio qui che a Cesano Boscone, dico bene <ride> Quindi via con la sigla Differenza, morte, terrore, li conosciamo bene, i gusti perversi di voi spettatori, e noi di show a caso siamo sempre in prima linea per soddisfare le vostre esigenze più macabre. Ecco dunque un servizio su un argomento gettonatissimo, le malattie rare. So che è doloroso, ma provi a raccontarci un po' come ha contratto la sua patologia. L'incubo è iniziato l'anno scorso. Festeggiavo a terra luce vino la morte di Andreotti, quando improvvisamente il PC ha emesso una violenta scarica elettromagnetica che ha attraversato il bicchiere per poi investirmi in pieno. Figo, ma nel dettaglio, in cosa consiste il suo interessantissimo disturbo? Da quella sera qualsiasi cosa io tocchi si trasforma in una bottiglia di Dom Perignon del 61. Caspitina, la sua vita si è trasformata proprio in un inferno, dico bene? Certo, l'aspetto peggiore della vicenda è che il 61 è un'ottima annata per il Don Perignon ma anche se la malattia non mi impedisce di versarlo, trasforma il bicchiere in una nuova bottiglia da aprire così sono caduto in una spirale di frustrazione che mi sta rovinando l'esistenza <ride> Grazie mille, la sua storia sarà ad esempio per molti Angosciante! Ma alleggeriamo un po' i toni della puntata leggendo una bella lettera che ci è prevenuta da eh, Quartoggiaro, ci scrive Luigino. Caro conduttore di Show a Caso. Io ho 5 anni, cazzo, perché non trasmetti mai dei fottuti cartoni animati? Ti pesa il culo? Pensi di rimediare, caro testa di minchia, o devo venire lì a demolirti la tua casa di merda? Ebbene, Luigino, hai ragione, ma quanto cicotto sei! Eh sì, noi di ciò a caso spesso ci dimentichiamo che anche molti bambini ci seguono, ma rimediamo subito mandando in onda le avventure della beluga arcobaleno. Tutte le belughe di Belugia erano di un monotono color grigio cenere, tranne una, la beluga arcobaleno. La beluga arcobaleno veniva vista con invidia e sospetto dagli abitanti di Belugia, che la assediavano con numerose intimidazioni di stampo mafioso, cassonetti incendiati, finestre rotte e persino le ruote della beluga mobile le vennero bucate. La povera beluga arcobaleno decise quindi di andare dal belughiere e tingersi di un monotono color grigio cenere. Aveva capito che per vivere tranquilli nel mondo bisogna sopprimere le proprie differenze e conformarsi con la massa senza rompere tanto le palle. E infatti da quel giorno visse per sempre felice e contenta. <ride> Quanta saggezza la beluga. Però come tutti sanno la TV dei ragazzi affossa gli ascolti, quindi bilanciamo tornando alla tanto apprezzata TV del dolore, con tanto di vip annesso questa volta, 0DX. Vediamo cosa gli è capitato. Ci racconti un po' del suo tremendo incidente. La dinamica non mi è molto chiara, so solo che un giorno mi sono svegliato e intrappolato qui dentro. Caspita, rinchiuso in un monitor. Immagino che la claustrofobia sia insostenibile. No, a quella ci si abita presto. Beh, la noia allora. Neanche, ho lo smartphone. Mmm, le mancherà la libertà di viaggiare. Beh, quella un po'. E non potrà più lanciarsi in spensierate corse sui prati in fiore. Sì l'odore della primavera, il sapore delle fragole. Per non parlare di contatti umani, l'affetto, l'amicizia. Sono solo, sono come un cane. Non faccia così, la sua è una storia così triste che le trasmissioni di tutto il mondo sgomiteranno per averla come ospite. Lei dice? Certo, diventeremo noi i suoi nuovi amici. Non spegneremo mai i riflettori su di lei e la sua storia. Grazie, questo mi fa sentire... Molto Bene, qui è tutto, a voi in studio Grazie, grazie al nostro inviato per la badilata di tristezza Che funziona sempre Oh, eh, ma è arrivato il momento della mia Ora d'aria, quindi vi saluto E vi ecco i titoli di coda, ciao C'è nessuno? Amici? Ma sono i titoli di coda questi? Dai, mi avevate detto che mi facevate conoscere Barbara D'Urzo. Cos'è? Non sono abbastanza disperato per voi? Devo tagliarmi un braccio o sfregiarmi il viso? Posso farlo? Barbara? Maria? Giletti? E vabbè, mi me rimetto a giocare a Angry Birds.